Cioè mi avevano chies chiesto, mi avevano chiesto di guardare esplicitamente, chiesto, su un set in cui si raccoglie, su un set, su un set, tutto è un errore. Iniziare la parte non appena inizi... Iniziare la parte non appena ti dicono azione è un errore... Non è quello l'errore, è un altro. Riassumendo, quindi, un'altra cosa da evitare, come la peste sul set... Oltre... Riassumendo, quindi, un altro... Riassumendo, quindi... Ricordi che in questo video ti ho detto di infezione. non vengono inseriti a caso, fanno. Sono messi in punti precisi per comunicare con le palpebre l'elicottero. Fare alcun incantesimo. Incantesimo, incantesimo, mi raccomando. Avevano A, V, VA, no! ho fatto uno sputo mentre facevo... pazzesco! E tu? Hai qualche proposta? Scrivilo nei commenti! Proposta si dice Polao chiusa Proposta